Allora, vi proponiamo di remixare lo scratch che si chiama quadrati, eh, dove c'è il gatto che enuncia tutti i quadrati degli interi da 0 ad n, dove n è un, è un numero che inseriamo noi qui, eh, remixarlo in modo tale da, mm, che il gatto faccia delle cose in più. Allora, nello scratch originale, se noi inseriamo un numero, per esempio 3, il gatto dice tutti i quadrati da 0 a 3, ogni volta che enuncia un nuovo quadrato cambia colore e poi alla fine scivola verso destra. Eh, quello che vi chiediamo di fare invece è un remix, quindi andare a modificare il codice in modo tale che il gatto non dica soltanto i quadrati ma dica anche i doppi, quindi di ogni numero dica prima il doppio e poi il quadrato andando sempre da 0 ad n, dove n è sempre il numero che inseriamo noi qui poi l'altra cosa che deve essere cambiata, vedete che nello scratch originale il gatto è quasi al centro dello schermo mentre adesso è spostato sulla sinistra, è quasi davanti a questo cactus perché vogliamo che eh, ogni volta che, che passa da un numero a quello successivo eh, faccia un passo, cioè si sposti verso destra e eh, tenete presente che vogliamo anche che il percorso che compie, che va circa dal cactus a qui, dove c'è questa formazione rocciosa sia sempre eh, lo stesso indipendentemente dal numero che l'utente ha inserito, quindi se inserisco 3 adesso lo vediamo, dovrà fare dei passi lunghi un tot per arrivare fin qua, ma siccome la distanza da percorrere è la stessa anche se l'utente inserisce 15, chiaramente il la lunghezza dei passi dovrà essere legata in qualche modo al numero che è stato inserito dall'utente più il numero è alto, più i passi dovranno essere piccoli e dopodiché l'altra cosa è che il gatto oltre a cambiare colore deve anche cambiare vestito vuol dire passare da questa eh, immagine dove c'è la zampa dritta a questa immagine dove c'è la zampa piegata per dare un po l'impressione appunto che stia compiendo dei passi allora vediamo come è fatto sempre usando il 3 allora vedete che ha cambiato colore che dice anche il doppio oltre che il quadrato quindi si sposta cambia colore cambia vestito dice il doppio al quadrato eccetera eccetera fino ad arrivare, vi dicevo, circa a questa altezza quando è arrivato al 3 e poi fa come prima, cioè dice arrivederci e scivola via vi faccio vedere velocemente facendolo ripartire che anche con un numero più alto il percorso che compie è lo stesso quindi anche ehm, deve fare passi più piccoli perché deve arrivare fino a 7 adesso Arrivando però sempre fino a qua. Quindi un attimo di pazienza. Ci siamo quasi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ok. Adesso va via. Perfetto.